Ciao a tutti. Oggi faremo un video molto diverso dal solito e vi presento Vi inizio questo video con una bellissima Emma che beve la cuetta che credo che insomma faccia faccia meglio che vedere la mia faccia in questo momento. Volevo dirvi che oggi faremo un video un pochino diverso dove vi farò vedere le cose sostenibili che io faccio giornalmente. Eh, ho preso ispirazione da questo video da eh, una youtuber che segue, che mi piace tantissimo, vi lascerò il link nel video, dove lei appunto lei fa vedere 50 cose che lei fa giornalmente per evitare gli sprechi. Io credo di avere una trentina di cose, eh, quindi insomma spero che questo video vi piaccia. Eh. Spero che anche la visione di Emma che beve l'acqua vi piace tantissimo, molto <ride> e Buona visione! Allora, la prima cosa che faccio è spegnere la mia bellissima ciabatta. Se mi seguite su Instagram sapete che eh, ho parlato di questo che evita insomma, lo spreco di energie. Eh, quindi le cose insomma, che non utilizziamo, eh, che stanno in presa tanto per, potete utilizzare questo. Per quanto riguarda la mia doccia sapete che uso... Quasi tutto solido, il mio shampoo, il mio bellissimo sapone solido, che ovviamente i prodotti solidi non c'è packaging e durano molto molto di più. Se vi depilate il rasoio di sicurezza può essere un'alternativa molto molto buona, perché comprate una volta e cambiate le lamette, quindi non c'è spreco di plastica. Io lo uso solo per le ascelle, però molto comodo. Per i capelli uso un prodotto della Lush che fa da balsamo e da maschera, una specie di questo molto bello. I dentini, Geo Organics, pastiglietti mi piacciono tantissimo e lo spazzolino della Lamazuna che si può togliere la testina. Usavo quello di bambù, questo semplicemente mi sembra un'alternativa un pochino migliore, proprio perché si cambia solo la testina e, e la compagnia può riciclarli. Il mio cotofeo riutilizzabile, eh, lo uso da ormai quasi sei mesi, mi piace veramente veramente tanto. Il mio deodorante non è proprio zero waste, però l'unico che funziona, però è cruelty free e vegan, insomma mi piace tanto. La mia skin care è fatta prevalentemente di The Ordinary e mi piace tanto un brand vegan, cruelty free, hanno tutte le boccette in vetro, insomma meglio di così non si può, però vi farò una morning routine più dettagliata delle cose che utilizzo, se vi interessa il mio rullino per gli occhi, anche questo ve ne parlerò magari in una routine più dettagliata, ecco. E le prossime cose sono le mie cose da uh, workout, adesso come ben sapete siamo chiusi in casa, almeno io sono chiusa in casa cerco di allenarmi in casa e uh, ho investito sia su, uh, sia su leggings sia su scarpe eh, Le ho comprate da brand etici, vi lascerò i link se vi interessano non c'è sponsorizzazione in tutto ciò, semplicemente sono brand che trovo molto ma molto validi io ho attrici di leggings ovviamente ma questi meravigliosi per quanto riguarda i miei vestiti Uh, io ho tantissimi capi usati come ben sapete non compro più fast fashion da almeno due anni compro usato, vintage adesso sono anche in un sei mesi di no buy challenge di cui vi parlerò magari quando sarà finita la challenge quindi uh, uso ciò che ho insomma questa è un po' la mia filosofia di vita anche uh, grazie sia al zero e sia al minimalismo anzi voglio eliminare ancora più cose dal mio armadio che trovo che non metto così spesso in bagno ho anche la carta riutilizzabile, che uso solo per la pipì, se no uso la carta riciclata. Quindi se avete la carta, eh, se utilizzate la carta igienica, per favore cercate di usarne una che è stata riciclata, proprio perché c'è stato meno spreco dietro, poi se potete utilizzare, utilizzare anche quella ri ri riutilizzabile è meglio. Quando ho il ciclo, Coppetta, mia meravigliosa compagna, che mi fa vivere il ciclo meravigliosamente, non mi posso lamentare, <ride> la adoro quella mia è della Meluna, se vi interessa la uso ormai da un annetto e mezzo e non mi separerei mai la mia bellissima spazzola uh, in legno, comprata da un brand etico eh, che è molto più, uh, più docile con i miei capelli ecco, mi piace molto di più <ride> il mio make up è fatto principalmente di pochissimi prodotti perché ho fatto un declutter tempo fa, che sono tutti cruelty free o vegan, eh, e quando Andrò con, utilizzerò questi prodotti. Cercherò di avere una, uh, una collezione ancora più minima. Questo è un po' il mio scopo, diciamo. Mi avete chiesto di parlare dei miei gioielli, io non ne ho non ne ho tanti ma ne ho anche tanti però eh, ho tenuto solo quello che è di qualità e, e ho alcune cose etiche ho alcuni pezzi, pezzi, pezzettini, pezzi etici eh, per esempio gli orecchini che indosso sono di un brand etico mi piacciono da impazzire sono in argento sono veramente veramente carini la mia cucina è fatta principalmente di tanti tanti barattolini in giro perché compro tante cose sfuse però non è che se non, se non avete il negozio sfuso vicino a voi non deve essere un problema ecco, potete essere zero waste anche solo col supermercato si può migliorare in ogni aspetto queste sono alcune cose che io compro sfuse eh, e la mia alimentazione come sapete io sono vegetariana, quasi vegana perché uso ancora le uova i miei eh, bicchierini li uso perché ne ho troppi barattoli, li uso come bicchieri la caraffa potrebbe essere utile per chi magari ha un'acqua non proprio potabile eh, la mia non è così male però con la caraffa sento la differenza quindi potrebbe aiutarvi ok Io uso la cannuccia perché la uso veramente, non è solo una questione estetica o del video. Però se voi non usate la cannuccia è veramente un prodotto che, di cui non avete bisogno solo per sentirvi più zero waste. Perché non è quello lo scopo delle zero waste, ecco. Però mi me tanto tanto utilizzarla, questa è in vetro ed è molto bella. Eh, pranzetto, abbiamo fatto un po' di, pa di pasta con cose dopo. E come ho già detto, io noi mangiamo 90% vegano, quindi anche là meno spreco e um, uso la spazzola che si cambia la testina vi lascerò i link di questo si del detersivo solido eh, meravigliosi prodotti per lavare i piatti e ovviamente si evitano le spugnette i detergenti in plastica mi trovo molto molto bene, eh, io ovviamente ho anche la lavastoviglie, quindi cerco di utilizzare delle, delle pastigliette naturali biodegradabili. la eh, lavastoviglie comunque la uso una o due volte a settimana, insomma quando è piena per bene noi siamo in due, quindi eh, non si riempie così facilmente, oltretutto abbiamo anche pochi piatti, quindi alle volte bisogna lavarli anche a mano perché non abbiamo così tante cose in cucina. E i fazzolettini eh, da cucina riutilizzabili questi sono in lino presi su Etsy molto bellini e ovviamente ho anche i fazzolettini eh, riutilizzabili per il nasino eh, che sono qua in soggiorno anche vicino alla mia stazione di make up molto utili, si buttano in lavatrice e si rimettono là evitando tutto lo spreco di carta che purtroppo in cucina è enorme e il caffettino ovviamente non può mancare io ho la macchina da caffè L'ho comprata ancora anni fa proprio perché volevo il mio espresso supremo e il caffè lo prendo sfuso e me, me lo faccio disintegrare il negozio. È un, è un prodotto fair trade molto importante per certi prodotti come la cioccolata e il caffè, quindi fateci molta attenzione. La prossima volta che ho comprato un prodotto e sono abbastanza fiera delle mie tazzine, la mia è quella con la vodka, ovviamente, ovviamente ma di cosa siete sorpresi, insomma, ecco, sì. riguarda il lavaggio io eh, ho usato sia un detersivo fatto da me sia un detersivo più eh, zero waste possibile ho trovato questo che ho trovato un, che vediamo un la pubblicità ovunque e ci sono anche persone che, di cui mi fido che hanno pubblicato questo prodotto e ci tenevo a provarlo mi piace tantissimo, tantissimo. Farò, farò un post al riguardo se per caso farò il post prima andate su Instagram insomma, a seguirmi ovviamente il miglior, la miglior cosa è di asciugare i panni sullo stendino il momento della spesa, ovviamente, sempre le mie cose riutilizzabili dietro, faccio questa la mia borsina. Ho le piccole borsettine in cotone eh, Perché quando vado al supermercato vado anche al mio negozietto sfuso Per prendere le cose che eh, riesco principalmente a prendere sfuse Se non riesco a prenderle al supermercato I miei milioni di barattolini Credetemi sono anche pochi adesso Perché ho fatto un mega declutter pure in quelli Perché ne tenevo troppi Pensavo mi servissero tutti Volevo salvare tutti i barattolini Non, non servono così tanti barattolini eh, Però sì, non riesco a separarmi di alcuni Perché ci tengo tanto e um, quindi ovviamente queste sono pronta per la mia spesina eh, voglio farvi vedere anche la mia scatolina del pranzo che di solito mi porto dietro eh, quando, riesco, quando faccio pranzo fuori ecco adesso sono in casa quindi sono un po' inutile ogni tanto lo porto al negozietto sfuso per metterci dentro della roba questo è molto utile se vi portate sempre il pranzo dietro perché è molto leggero ed è molto molto comodo io ce l'ho sempre in borsa ma ovviamente adesso sono a casa quindi questi stanno ancora nel cassetto e la mia borsettina l'ho presa in Nuova Zelanda quando siamo andati a visitare le Uetakei perché era, era prodotto localmente e i soldi andavano a, a un, in, per, per l'ambiente, andavano a un'associazione Il mio posto di lavoro, come al solito la gattona, è sempre presente, cioè il computer e un secondo schermo perché non posso lavorare solo con il computer, la mia bottiglia è riutilizzabile come è sempre presente e i miei, uh, le mie pastiglie per le micranie. <ride> um, ho anche un po' di cancelleria, uh, ma le cancellerie che possedevo già da prima, um, è, sono semplicemente: io non uso niente di cancelleria perché grazie a Dio ho un lavoro che mi permette di non usare niente, quindi questo ciò è meraviglioso. Amo leggere sul Kindle, trovo che il Kindle sia stata una delle migliori invenzioni onestamente, mi trovo molto bene, eh, compro i libri digitali, quelli che magari non voglio avere le cartacee, proprio perché aiuto anche a avere meno spazio in casa, ecco, cioè. però è questione di gusti. <ride> Questi sono i miei pigiamini, prontissima. Eh, per il lettuccio questo è un pigiama invernale in realtà però ne ho anche uno estivo. Sono entrambi di eh, brand etici e ho anche uno molto grosso che metto molto, molto poco, sp cioè metto poco, spesso. E um, questi è i miei cotoni, ri i <ride> miei dischetti cotoni riutilizzabili. Uso l'olio di mandorle per struccarmi. Ho usato tempo fa anche uno struccante, proprio, però adesso preferisco l'olio di mandorle che lo posso prendere anche sfuso, o comunque in barattolo di vetro. E e ovviamente questi sono top, si lavano e ciao! Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi saluto qua, um, è stata la prima volta che ho fatto una specie di voice over, non so se sia stato un fallimento totale o meno, uh, fatemi sapere se vi piacciono questo tipo di video, e fatemi sapere quali sono le vostre abitudini giornaliere che cercate di introdurre nella vostra vita quotidiana, e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!